Sono sicuro che in tanti ricordate questa clip, What the fuck? ne avevamo parlato nel video dell'iceberg oscuro di TikTok e tante persone mi avevano chiesto di approfondire. Si trattava di un caso affascinante, misterioso e decisamente inquietante. Purtroppo, però, non avevamo nuove notizie a riguardo, almeno fino ad ora. Mettetevi comodi. Perché ora iniziamo a scavare in uno dei misteri del web più inquietanti degli ultimi tempi. È il 5 maggio del 2021 a Seattle. In una strada molto frequentata viene avvistata una donna in condizioni pessime e vengono avvertite le autorità. Secondo i testimoni la donna stava zoppicando e emettendo versi strazianti come se fosse sottoposta ad un dolore pazzesco aveva un oggetto non identificato in mano e stava spaventando a morte chiunque la vedesse aveva un comportamento strano a dir poco e sembrava ferita in maniera grave nonostante tutto questo a quanto pare ci vollero otto agenti di polizia per sopraffarla e tenerla ferma ma la cosa davvero preoccupante era il suo aspetto c'era qualcosa di davvero strano in lei non sembrava una persona normale in alcun modo anzi piuttosto sembrava ricordare quasi uno zombie prima di proseguire ragazzi vi ricordo velocemente che ho anche un secondo canale in cui ogni venerdì vi racconto reali storie misteriose e inquietanti si parla di persone che hanno vissuto vicende terrificanti che vale la pena ricordare Lì provo ad usare un approccio più diretto, familiare, come se fossimo insieme e vi raccontassi una storia da brividi, quindi se già questo canale vi piace, vi consiglio di passare anche lì. La voce di una donna zombie inizia a diffondersi molto velocemente nella città. Erano solo voci, ma le persone avevano già iniziato a preoccuparsi. In quel momento iniziarono a spuntare anche i primi accenni dell'accaduto online, ma davvero in pochi presero seriamente la vicenda. Senza nessuna prova visiva, sembrava solo l'ennesima bufala che circola sul web. Le persone online non si aspettavano che tutto ciò fosse accaduto realmente, ma lo era e un video inquietante stava per essere pubblicato, un video che avrebbe fatto il giro del mondo e da quello sarebbe nato un intricato mistero del web conosciuto come Seattle Zombie Woman o in italiano, la Donna Zombie di Seattle, ecco il video. per molte persone è stato scioccante vederlo soprattutto perché venne pubblicato su TikTok dove non ci si aspetta di vedere contenuti simili la donna nel video ha un volto pallido e la testa parzialmente rasata indossa solo una scarpa e zoppicando lancia delle urla disumane tiene in mano un oggetto difficile da identificare ma molti ritengono sia una sorta di marsupio il problema è che sembra essere riempito con del sangue al tempo il video ricevette centinaia di migliaia di visualizzazioni ma non venne dato nessun contesto furono tantissimi a ripubblicarlo con diverse descrizioni o spiegazioni ma se si cercava ovunque al di fuori di TikTok la donna zombie di Seattle sembrava quasi non esistere